Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato in 4K a 60fps su PC. Nello scorso episodio eravamo arrivati qui al passo del dolore e avevamo completato la prima parte di questa zona molto ostica e molto tortuosa senza risparmiarci anche parecchie morti. In questa puntata affronteremo l'ultima parte di questa zona difficilissima e arriveremo in cima per prendere la pietra solare allora io avevo già iniziato a registrare questo video ma non era partito il, il sistema di registrazione per fortuna avevo fatto solo questa cosa ho preso una chiave di volta che era qui dentro poi ero andato qui ed avevo preso un'altra chiave di volta che stava qua tutto quello che ho fatto era questo perciò perdonatemi se non vedrete queste due chiavi di volta ma non, eh, non è poi una grande perdita ecco risalvo e si riparte. Qui si morirà tantissime volte. Il passo del dolore è una zona ostica, soprattutto a difficoltà difficile perché i danni sono aumentati e non possiamo essenzialmente toccare niente, nessuna spina, perché questo ci one shotterebbe. O se siamo full vita ci bisotterebbe. Quindi insomma, sempre... Sempre comunque qualcosa di molto bello. <ride> Ecco qui un'altra chiave di volta. E si riscende. Aia. Ok. Guardate, un solo colpo di spine mi ha tolto tutti quegli HP. Io qui salvo. Non avessi preso una sfera di energia in più. Sarei morto con quel colpo di, di spina. Io qui intanto uccido i nemici. Eh, può gentilmente morire? No, morirò io. Grazie mille. Dai, forza. Grazie. Spari lei. Ok, perfetto. Morti tutti. Io risalvo. Sblocco anche un'altra abilità che sarà molto utile. Questa. Creare un collegamento dell'anima ripristina due cellule vitali. Questa sì che sarà utile. Infatti ora salvando mi curo di due volte. Cosa che faccio dato che eh, ho molta energia in eccesso. Qui c'è un altro cristallo energia Quindi aspetto che si ricarichi. Esatto, il collegamento dell'anima. E salvo di nuovo. No, qui voglio salvare. Esatto. Curandomi un'altra volta. Potrei farlo ancora, eh, a dire la verità. Però dai, ora andiamo avanti. Qui posso usare questi per passare e poi sfruttarli anche per avere dell'esperienza gratis e io qui salvo di nuovo ed eccoci arrivati all'ultima abilità del gioco base questo spirito un altro sacrifico un altro sacrifico per Nibel si sì, sarebbe sacrificio Nir volava nell'aria, si levava in volo nel cielo il suo mondo non conosceva confini finché la foresta non divenne cieca chissà che abilità prenderemo ora perché abbiamo tutte le abilità per sfrecciare nell'aria eppure ce ne manca uno hai imparato il salto caricato per usare questa abilità tieni premuto LT fino a completare la carica poi premi A per effettuare un balzo altissimo eccola qui la carica e con questa possiamo distruggere anche tutte le rocce anche dal, dal basso verso l'alto possiamo anche fare questo come ci spiega qui Mentre ti arrampichi Tieni premuto a destra o a sinistra Per caricare Poi premia per effettuare un salto a parete caricato Quindi noi carichiamo con LT Indichiamo la direzione in cui vogliamo saltare E andiamo Poi qui siamo pronti a fare il colpo Ed anche qui Salto Per andare Qui sopra non c'è un cavolo Quindi andremo qui Oppa. Mentre qui sopra mi dà l'idea di esserci qualcosa, esattamente. Un'altra cellula abilità. E un'altra rana che vuole morire. Un punto di salvataggio, assolutamente. E si va. Qui bisogna per forza usare il salto caricato per andare dall'altra parte. Aia, oh che male Il salto caricato è una bomba Però bisogna usarlo bene Altrimenti si rischia di andare Ah! Stavo per cadere Si rischia di andare contro le spine Come in questo caso eh, Ecco qui Appunto eh, Qui non so perché mi sia saltato Non avevo premuto niente Un piccolo bug del gioco Ricordiamoci che con LTRT eh, possiamo rimanere aggrappati ai muri e per l'appunto questa abilità ci permette di usarla in combo con il salto caricato per poter andare, per poter fare questo. Ecco qui. Ah ecco perché, perché qui... Dai, dammene un altro, grazie. E qui si salva. E eh, vabbè guardate quanti danni fanno le spine Cioè assurdo Il ragno fa pochissimo danno Le spine ti uccidono del tutto Niente Quante volte si muore in questo passo del dolore Guardate Questa mi ricorda essere una zona ostica Anche nel mio primo walkthrough eh, C'ero morto un sacco di volte Non so per quale motivo Anche se non, non è una cosa Troppo difficile a dire la verità. Però è pieno di spine qui intorno. Qui bisogna prendere l'angolo giusto per andare lì. Esatto. E fare così. E qui si salva. Bisogna stare attenti. Esattamente. E si distrugge anche questo. Uff. Uh. Liberando l'aria in modo che possiamo salire io qui salvo di nuovo per sicurezza sempre occhi aperti in caso ci siano dei passaggi nascosti ma oltre le nubi c'è la vetta Se non è bellissimo questo gioco voglio dire cosa lo è Non mi stupisce che Kuro eviti questo posto. La pietra solare emana ancora la luce che lei teme tanto. Hai trovato la pietra solare? Usando questa leggendaria pietra runica... Potrei accedere al monte Oru. Ma intanto succede qualcos'altro. Con la pietra solare possiamo attraversare i cancelli del monte Oru. Ma senti anche tu il tremolio e il borbottio del terreno? Non c'è tempo da perdere, il monte Oru è sul punto di sputare fuo fuoco. Questo vi fa anche capire quale sarà probabilmente una delle prossime fughe. Ecco qui l'entrata del monte Oru. Proprio sopra l'albero dello spirito, o tecnicamente dietro. Obiettivo recupera la pietra solare al passo del dolore, lo abbiamo fatto, ed ora trova e rigenera il monte Oru. Come avevo visto nel filmato, il Gumo ha usato la luce che era imbrigliata nelle rovine abbandonate per ridare vita a Naru che era morta. Ora qui non c'è più nulla da fare per noi. O meglio volendo possiamo andare a prendere quell'esperienza laggiù, ma non ne vale poi così tanto la pena della verità. Anche lì ci sarebbe dell'esperienza da prendere. Eh, possiamo andare a prendere quell'abilità, quel punto abilità lì, quello possiamo andarlo a prendere assolutamente, ed anche quello là in fondo, volendo. Eh, anche lì c'è un punto abilità che possiamo prendere, là anche, perché ormai abbiamo tutte le abilità del gioco, base perlomeno. Ci mancherebbero le due del DLC Vi faccio vedere qua Queste sono tutte le, le abilità del gioco base Queste due sono quelle del DLC E ho deciso Faremo prima il DLC E poi andremo al Monte Oru Così da arrivarci eh, Anche con la backstory Che vedremo nel, nella zona del DLC Fatta Quindi dato che questo video Comunque non è durato tantissimo Direi di andare per adesso dobbiamo per forza andare a Teletrasportarci Da qui Oppure volendo potremmo scendere Tutto così però Diventa un po' scomodo Teletrasportiamoci dai Andiamo a prendere quei due punti abilità Ecco qua Qui per risalire bisogna fare così Eh lo sapevo che mi ammazzavo qua Niente E ecco fatto, così va meglio Ed ora da qui ci si può teletrasportare Aumentiamo lo zoom della mappa per vederci meglio E andiamo qui sotto Mentre quel ragno continua a sperare di ucciderci Questo pozzo dello spirito comunque mi dà l'idea di essere un pozzo che hanno aggiunto dopo Perché si erano accorti che era troppo difficile quella parte eh, Boh, mi dà quell'idea lì allora, direi di andare prima in quello del bosco nebbioso, a prendere quel punto abilità, così da ricevere un'altra abilità perlomeno. Prendendone due avremo tre punti abilità. E abbiamo quest'altro nemico che uccidiamo volentieri. Niente, quella rana ha comunque dovuto colpirci tutte e due le volte. Come vuole fare questo mostro. Qui sopra ora possiamo andarci tranquillamente grazie al salto caricato. Esattamente. E recuperare quindi quella vita. E salvo ancora solamente per curarmi, come al solito. Il gufo non ci interessa. Mentre tu. Sì, devi morire. Pure tu. Anche tu Qui potremmo salire ma Non ci interessa salire a noi ci interessa andare avanti Esattamente Ed arrivare nel fondo del bosco nebbioso Eccoci qua Un altro salvataggio Non vicino ai nemici Bene così Niente, queste rane vogliono comunque sempre cercare di... Cioè ti colpiscono comunque eh, Qualsiasi cosa tu faccia Ed ora qui possiamo salire A dire la verità Avremmo potuto salirci anche senza salto caricato Come vedete c'è il vento Però... Ecco fatto Presa la cellulabilità Ed ora ci serve lei per risalire o oh, avremmo potuto in alternativa usare ancora il salto caricato qui sopra invece si deve usare il salto caricato per salire anche se non vedo modo di arrivare più su di così forse da qui nope nemmeno da qua non capisco allora cosa serva con la zona lì sopra anche perché è abbastanza chiusa non, non, non si riesce a salire in alcun modo Esatto, niente, allora la lasciamo lì La rana è ancora in vita Ma noi la uccidiamo e Ecco qua Ed ora andiamo a prendere il punto abilità Che è invece è in fondo alla mappa Sempre se non muoio Madonna ragazzi, i danni che fanno le spine A difficoltà difficile in questo gioco Sono assurdi Va bene Oh si rischia sempre di morire comunque eh? Non importa quanta vita tu abbia Il rischio di morire è sempre altissimo Di nuovo questi due Niente, ho provato a batterli. Tre nemici erano un po' difficili. Anche se avrei potuto utilizzare la fiamma caricata lì. Anzi, appunto, usiamola. Eh, lui però devo per forza colpirlo con il colpo a terra, esattamente. Mentre te posso usare la fiamma caricata. E posso anche rispedirti contro il tuo proiettile. Qui ci si cura. Il nemico lo si uccide. immaginate senza potenziamento della, della fiamma quanto, quanto tempo di più ci avremmo messo a ucciderli anche se comunque l'arma migliore come avete visto rimane il colpo ah qui si scende si evitano i colpi di quelle ranocchie malvagie e qui invece si sale per prendere il punto abilità Ole. bene Qui c'è un altro punto abilità che direi di prendere Per non farci mancare nulla, esatto Questa, questa bruttissima <ride> eh, Qui sopra Esattamente, punto abilità preso E a questo punto potremmo volendo No, di sotto era bloccato da un altro marchingegno Quindi no Di qua non ho voglia di tornare Ma proprio minimamente mai nella vita E a questo punto direi di dirigerci Verso il DLC Sì, andiamo verso il DLC Nella maniera più veloce possibile Ovvero passando di qua Uccidendo questa rana eh, Sì, di qua si arriva Il DLC è qui Questo Quindi basterebbe arrivare qui E teletrasportarci Per poi finire l'episodio Fuori, gufo dal cavolo Altra rana Guardate quanto danno fanno questi gufi Abbiamo anche 4 punti di abilità da spendere Che spenderò subito Appena arriveremo a quel teletrasporto e Eccoci qua Salvo la partita No, voglio solo sfruttare i miei punti per sbloccare Beh allora questi non ci servono più a dire la verità uh, Vabbè il salto triplo sarebbe comodo ma nemmeno così tanto Questo sarebbe davvero ottimo ma non riusciremo ad arrivarci entro la fine del gioco credo Quindi ci conviene potenziarci Vai con questo Per poi arrivare qui Aumenta ulteriormente la forza Della fiamma dello spirito Questo serve E ci teletrasportiamo eh, Qui Sì, qui Alle radure sommerse Pronti per affrontare il DLC Che penso occuperà Al massimo due episodi Uno o due episodi Eccoci qua, salviamo la partita E il video finisce qui